Ehi là! Allora, siamo a Scurelle, bassa Valsugana. Andiamo alla scoperta della carne salata a gusto contadino. E con questa ci facciamo un rosti di patate, quindi un classico del Trentino-Alto Adige, con eh, una crema di fagioli cannellini, un po' profumata, e carpaccio di carne salata sopra, condita con una leggera citronette. Andiamo! Ciao Ivan! Ciao Davide! Laura, allora, com'è? Tutto bene? Te? Ci lamentiamo dai. A posto? Raccontami un po' della carne salata, gusto contadino, perché sono qua apposta. Allora, la carne salata viene fatta con la fesa di bovino adulto, mm. accuratamente selezionata, allora, viene salata, massaggiata, riposta in delle vasche, in salamoia per favorire la lenta penetrazione del sale e degli aromi. Sulla conservazione com come fate? Abbiamo deciso di usare meno conservanti rispetto alla media. Questo per mantenere inalterata il gusto della carne. Va bene. Eh, vai avanti. Eh, La ricetta è un segreto della mia famiglia, gelosamente custodito. E sicuramente non vengo a dirla a te. Ricetta segreta. Vado io a cercare la ricetta segreta. Scusi, bisogna di qualcosa? Ah, oh, scusi lei. Davide, cosa stai cercando? Sto cercando la ricetta della carne salata, segreta, del gusto fontanino, ma non riesco a trovarla io. Eh, Non trovi no, niente no. di scritto, abbiamo tutto in testa da nuove generazioni. Nuove generazioni? Dal 1782. Prima la tenevamo solo per noi, poi dal 2006 l'abbiamo condivisa con altre persone. È interessante. Essendo un prodotto tipicamente trentino, era giusto farlo conoscere ad altre persone. Ma sì, sì, sì. Vuoi conoscere qualcuno delle generazioni precedenti? Molto volentieri. Andiamo. Ciao Angelina. Buongiorno. Buongiorno, come va? Bene. Tutto a posto. Sì, in adesso forma. Bene, adesso sì. bene, Bene. <ride> Ascolta, allora, carne salata, allora, questa qua è la vostra? Sì, nostra. Eh? Buona questa. Lavorata è? da noi. Eh? Buona, vero? Mi ispira molto. Perso, Beh, quasi, sì. quasi, infatti ti chiedo se la posso assaggiare una te. Sì. Beh, buona. Buona. Mm. Saporita. Guarda. Ho già un'idea io da proporre. Eh? Spero di essere promosso da te poi. Sì, stame bene. Ciao. Grazie. Siamo tornati in cucina e andiamo con la preparazione dei rostri di patate con tutto un ambaradam di cose che io sono certo che vi ingolosirà molto è proprio una bruschetta di rosti di patate vi dico questo e poi vedrete questo allora eh, parto con le patate io ho scelto delle patate a pasta bianca nuove comunque varietà kennebec secondo me è quella ideale per avere un rosti di patate croccante e non unto ora grattugia quella delle carote per avere proprio un rosti perfetto ci sono alcuni che usano quelle grattugie larghe, io non mi trovo molto bene, eh. preferisco una grattugia così. Magari scegliete di grattugiarla dalla parte lunga della patata, per avere dei, dei fiammiferi un pochino più lunghi proprio. Ora aggiungiamo il sale, un po' di pepe. Il vero rosti si fa così, patate, sale e pepe. L'acqua invece bisogna un pochettino toglierla, quindi... Le possiamo lasciare o sul tagliere oppure in una ciotola. Io per praticità uso la ciotola e le facciamo riposare per circa 20-25 minuti. Allora, nel frattempo che le patate riposano, ci dedichiamo a una crema di fagioli perché a me piaceva richiamare in questo piatto il sapore tipico no, dei fagioli con la cipolla e la carne salata. le patate poi saranno un contorno Molto invitante, che le guardate stanno bene con tutto. Ecco, volevo però fare una sorta di rivisitazione del piatto fasoi con la ciola e carne salata. La tradizione vuole la cipolla cruda. Ecco, io rimarrò su un quarto abbondante di scalogno. Poi, pochissimo limone, proprio per dare una leggera acidità, ma piuttosto magari lo metterò per condire la carne salata. Olio extravergine, qua farei 5 cucchiai, un pizzico di sale pepe nero, una cosa, potrei quasi tenere veramente un paio di cucchiai di fagioli per la decorazione, frullatore e si mix. Io direi che potremmo magari preparare un po' di citronette per condire la carne salata, facciamo due di limone e quattro di olio extravergine, iniziamo a frustare per emulsionare il tutto cottura dei rosti, quindi goccino di olio extra, eh sì, extravergine, di semi in questo caso, io uso quello di arachidi in padella circa, questo è un mestolo, ha ah, proprio pochissimo, Aspettate, che ne metto ancora un po', dai, così, basta, non devono proprio affondare nell'olio comunque, così, allora, patata, mm, un pugno, eh, non so, un mucchiettino, insomma, regolatevi voi poi in base se li volete grandi piccoli ecco io non vi consiglio di farli enormi ma neanche piccolissimi questa qua dovrebbe essere la misura perfetta si schiaccia bene perché l'acqua come abbiamo detto deve uscire mentre non si sciacquano perché l'amido comunque deve rimanere e si pucciano l'olio è ancora a quanto pare un po' freddo quindi aspetto un attimino prima di mettere altri comunque siamo già ad una buona temperatura eh? Adesso aspettiamo che da un lato si crocchi. Prendo la carne salata, quindi proprio il prodotto trentino, questa qua viene fatta anche in trentino, del gusto contadino per fare rima, poi è bella magra, insomma, il rosti è fritto, no? Abbiamo anche la scusa di usare un ingrediente che va un po' a riequilibrare la ricetta, no? Siamo ragazzi. E anche. Stavolta il piatto è fatto Io lo trovo veramente bellissimo E molto spizioso Abbiamo proprio Non so cioè innanzitutto tutti i sapori si sentono questa è già una gran bella cosa Poi le patate Danno questa base croccantissima e friabile quasi Crema di fagioli che ammorbidisce, lega il tutto e poi abbiamo la carne salata col suo tocco sapido e fresco. Io credo che anche questa volta abbiamo fatto un gran bel piatto e come al solito no, lo dovete fare. Grazie per aver visto questo video, mi raccomando proponete questo antipasto sfiziosissimo che può essere perfettamente abbinato anche ad un bel aperitivo. Eh? Ci vediamo al prossimo video.